Ora, oggi vi voglio mostrare due acquistini che ho fatto da Wish che secondo me sono carinissimi di cosa parlo? dei peluche di Pushin. allora intanto vi faccio vedere uno per volta prima di tutto il ehm, prezzo 2 euro il peluche più 2 euro la spedizione quindi 4 euro. Ma avevo un gruppo d'acquisto quindi 1,80 euro il prodotto, più comunque lo sconto del 10. Quindi sono andata a pagarlo meno, <ride> non ho fatto i conti adesso così, però meno. Poi sono tutti e due originali Pushin che in negozio andrebbero a costare una follia, e poi ve li mostro perché sono davvero bellissimi. Allora, il primo è questo che guardate anche quanto è grande, perché è grande ed è morbidissimo. Allora, c'ha la sua ciambellina, è fatto bene con ecco qua, le sue ciglia, c'ha la sua ciambellina che è un danos che è morbidino, lui è meravigliosamente morbido, ha le sue zampettine qua davanti, eccole qui, che carino, poi dopo dietro ha la sua codina, le strisce perché è un gatto, una gattina, guardate, cioè è bellissima. E poi è morbida, è pelusciosa e morbida, è fatta bene, e anche ricamata bene, ha anche qua sopra le, le righine, è bella, per me è fatta molto bene. E non contenta ovviamente, non potevo prenderne solo una, quindi ne ho presa un'altra. Allora in questo caso è sempre uguale, però ha il biscottino, e ha anche la faccia diversa esatto perché in questo sorride mentre in questo sta mangiando sempre con le sue i baffetti, le cigliette non so, lo sta tenendo in mano ha sempre le sue zampettine, è sempre bella cicciosa, sempre originale ovviamente solita coda, solite righine dietro cioè, sono fatti bene, benissimo li trovo anche belli morbidi guardate che carini e poi è un prezzo che sinceramente è in negozio ed è, non si trova così poco adesso non ho fatto i conti posso anche farli con la calcolatrice, però facciamoli allora abbiamo detto che l'ho pagato 1,80 euro posso farlo anche a mente veramente. meno il 10 di spedizione sono 1,62 più 2 euro li ho pagati 3,62 euro l'uno quindi direi che per 3,62 me li potevo anche permettere, poi sono bellissimi, cioè stanno sul mobile, bella vista, perché questi sono carinissimi, era un video corto e veloce per farvi vedere solamente che cosa ho preso, perché sono adorabili, uh, avevo preso anche un... aspettate, eccomi qui, infatti mi ricordavo però, e questo l'avevo preso nel periodo natalizio quindi non me lo ricordavo più guardate è un porta matita sempre di Pushin. questo l'ho pagato eh, un euro il prodotto più un euro la spedizione no, non mi ricordo se avevo un gruppo d'acquisto comunque facciamo 2 euro meno di 2 euro è fatto così sempre pelucioso è bello grande perché dentro ho le, le birra, quindi ci stanno le, le penne tranquillamente è sempre stampato, stampato ricamato bene, con le righine, i suoi baffetti. Dietro è, è solo peluche, ma non è disegnata. E ha la codina che è anche la cerniera, per, per aprirlo. È bellino. Poi dopo ha le zampine. Questo non è originale, non credo che sia originale. O oh sì, ma ho tolto l'etichetta, non mi ricordo. Non mi ricordo perché nel periodo natalizio, oltretutto, l'ho regalato anche a mia madre, quindi e anche questo era carinissimo. Quella coda è carino. E allora, dunque, questi erano tutti gli acquisti di Pucchi che ho fatto da Wish e secondo me facendo dei bei affari perché mi sembrano fatti bene. Poi oltretutto loro stanno in piedi. Adesso non so come metterveli in piedi al solito posto. Non si vede? Oh. Ok. Cioè sta in piedi da solo, quindi io li ho messi sul mobile, sono anche carinissimi, ma sono belli. E niente, eh, sto regredendo un bel po'. Comunque sia, se vi piacciono questi prodotti, se secondo voi sono carini, oppure se li ho tenuto solamente un po' di compagnia, mi farebbe piacere. Mettetemi un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video delirio. Alla prossima, ciao!